Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ormai sapete, eh, DJI lancia più prodotti nell'arco di un anno e ha una programmazione di lancio di prodotti. Adesso il 10 maggio lancerà l'attesissimo DJI Mini 3, eh, il nuovissimo drone da 249 grammi, mentre nella seconda parte dell'anno dovrebbe lanciare il DJI FPV Mini. Sì, la versione eh, leggera di lui eh, questo drone che è stato tanto acclamato al suo arrivo poi invece tanto detestato nei mesi seguenti ma che è un drone che io stra adoro è un drone che secondo me è stato incompreso sotto tanti aspetti, non che non abbia difetti, ma sotto tanti aspetti è stato secondo me incompreso. E questo video appunto ragazzi lo sto facendo per non far commettere gli stessi errori che sono stati commessi con lui, perché comunque ci sono già le immagini di questo nuovo DJI FPV Mini eh, che ovviamente è ancora in fase embrionale perché comunque eh, mancano ancora un po' di mesi alla sua uscita, ma comunque le immagini già ci sono. Però questo video appunto è per spiegarvi cosa non dovete sbagliare Cosa dovete sbagliare ragazzi? Se siete intenzionati ad acquistarlo Perché ragazzi acquistare comunque un prodotto DJI FPV da 249 grammi Quindi che ci dà la possibilità di volare eh, con molta più libertà rispetto a lui È sicuramente tanta tanta roba Però poi subentra la problematica che c'è stata con lui Uno che è stato acquistato eh, da utenti che non avevano mai volato con un drone FPV eh, che ok, lui ci dà la possibilità di volare con la modalità normal, con la modalità sport dove praticamente eh, è un drone classico come siamo abituati ad utilizzare quindi che sia un Mavic, un DJI Mini eh, quindi sta in aria da solo, sta fermo, tutte queste cose ma che però non ci dà un grande risultato dal punto di vista del divertimento eh, a parte le, le prime volte che lo utilizziamo perché comunque qua dentro abbiamo una qualità nel ritorno video pazzesca e quindi è davvero entusiasmante e eh, una goduria vedere quello che inquadra il drone qua dentro ma poi dopo un po' eh, ci si stanca e si è speso comunque tanti tanti soldi. Per dare il meglio di sé, ovviamente, lui va pilotato in acro. E questo è il problema, che pilotare un drone in acro non si impara dall'oggi al domani, soprattutto non si impara con un drone così. Bisogna fare piccoli passi per arrivare a pilotare un drone come questo in acro. E questo è stato sicuramente uno degli errori commessi da tantissimi utenti. Pensavo di prendere un drone come questo e di pilotarlo e di fare cose assurde. No! Le cose assurde eh, le puoi fare ma dopo che hai imparato a volare in acro il mio consiglio è di acquistare uno dei kit pronti all'uso che ci sono adesso tipo quello della Beta FPV il Cetus Pro che veramente è incredibile per imparare a volare in FPV si spende una cifra non assurda eh, non abbiamo paura di distruggerlo perché è indistruttibile eh, abbiamo tutto pronto e impariamo a volare in acro poi quando arriverà il dji fpv mini saremo pronti a volare subito in acro anche con lui o se non ci vogliamo volare subito in acro abbiamo queste altre due modalità in cui il drone è, è un po autonomo quindi non è tutto nelle nostre mani e ci farà arrivare alla modalità acro di quel drone in modalità graduale però sapremo già volare in acro quindi è solo prendere la confidenza di volare in acro con un altro drone che mh, non c'entra niente con quello che avevamo fino a quel momento. Eh, Mentre se non abbiamo mai volato in acro, eh, ragazzi, è, è praticamente un acquisto secondo me impensabile, uno perché non ci si diverte, due perché se si tenta di volare in acro con un drone così senza avere mai volato lo si distrugge e eh, visto i costi eh, anche no, stessa cosa sarà probabilmente con il DJI FPV Mini. Quindi ragazzi questo era solo un video per spiegarvi cosa dovete fare se avete intenzione di acquistare il DJI FPV Mini perché lui è un drone che io adoro, infatti tantissimi video sto portando sul canale con lui, ne arriverà uno nei prossimi giorni pazzesco in una location incredibile dove sono andato giù in picchiata da 150 metri eh, di scogliera veramente è un drone che poi adesso con queste nuove eliche della Master Ice Cream eh, dedicate a lui, quindi sono eliche nate per lui, non sono eliche adattate, eh, è migliorato in maniera pazzesca perché comunque qualche difetto eh, l'aveva, eh, tuttora l'ama perché non c'è nessun prodotto ovviamente senza difetti, ma con queste eliche ha avuto un ulteriore miglioramento. È sicuramente un drone che, come sarà poi il DJI FPV Mini, eh, non è un drone da freestyle perché, ragazzi, sono droni che: uno, non hanno le caratteristiche per essere droni da freestyle. Infatti, ovviamente, eh, i super amanti, i super fanatici del freestyle non l'hanno acquistato giustamente. Uno, perché non sarebbero riusciti a fare quello che fanno con i loro droni normalmente, e due, perché se si schianta un codice di questo tipo non si ripara acquistando eh, a qualche euro e pezzo su Banggood, qua sono salassate e ti piange davvero il cuore o forse anche l'anima, eh, però ragazzi dall'altra parte se lo si usa per quello che è nato secondo me, fare long range, eh, fare cruising e quindi eh, scalare le montagne, fare anche dei dive in picchiata se vogliamo, fare del cruising su paesaggi assurdi, perché comunque quello che abbiamo qua dentro come ritorno video da lui è incredibile, perché la risoluzione che abbiamo qua dentro da lui eh, ci rende eh, il paesaggio che stiamo guardando dall'alto qualcosa di affascinante. E poi pilotato in acro è totalmente nelle nostre mani, quindi abbiamo questo senso di libertà assurdo, perché, sia nel pilotarlo che, eh, in quello che vediamo ed è davvero appagante in una maniera incredibile però va utilizzato così e la stessa cosa appunto sarà con il suo fratellino minore perché comunque non sarà sicuramente un drone adatto al freestyle ma proprio anche perché se lo si schianta non lo si ripara come un classico drone FPV lo rende sicuramente un po più limitato però fare dei long range fare dei cruising con dei prodotti DJI ci dà quel vantaggio che non abbiamo normalmente con i droni FPV classici anche se sono dei droni creati per long range non abbiamo le stesse sicurezze qua abbiamo un retuno to di precisione come fa un altro prodotto di quindi arriva in maniera precisa nel caso si dovesse disconnettere eh, dalla radio dovesse disconnettersi dal visore dovesse eh, avere un calo di batteria quindi va in allarme batteria cioè qualsiasi motivo lui torna in maniera precisa e se andiamo in stato di panico abbiamo comunque un tasto che lo ferma in overing e quindi possiamo un attimo fermarci e dire ok stavamo facendo una cazzata incredibile, adesso eh, mi riprendo un attimo e riparto. Cioè tutte cose che normalmente non possiamo fare con un drone FPV classico e poi comunque nel long range dove la disconnessione soprattutto per quanto riguarda il ritorno video più che il controller è un attimo perché quando si gira intorno a una montagna o si gira intorno a degli edifici o si gira intorno a degli alberi, a dei boschi, cioè tutte queste cose che... In un attimo ci fanno disconnettere il drone con un drone fpv classico non sempre eh, finisce bene eh, spesso potrebbe finire male qua invece eh, finisce probabilmente sempre bene perché comunque lui si ferma rth e arriva da solo in caso di disconnessione quindi abbiamo tutti questi vantaggi per quanto riguarda la sicurezza eh, quindi avremo questi vantaggi anche sul suo fratellino minore ma va pilotato in acro quindi quello che invece è proprio la libertà di fare quello che vogliamo con lui nel limite delle sue possibilità e per quello che è comunque eh, il suo punto di forza che non vanno forzati a fare qualcosa per cui non sono adatti a fare però la cosa importante ragazzi che è appunto il senso di questo video è preparatevi acquistate un prodotto eh, pronto al volo eh, con radiocomando dronino e visore eh, giusto per imparare a volare in acro poi allora Sarete pronti all'uscita del DJI FPV Mini a volare in acro con lui questo errore di valutazione con lui è costato eh, a tanti l'aver acquistato il drone per niente per poi averlo rivenduto ed davvero ragazzi è un drone che secondo me ha pagato troppo eh, l'inesperienza della gente che l'ha acquistato e questo ha portato sicuramente a non dargli giustizia per quanto sono le sue reali potenzialità e caratteristiche eh, di utilizzo quindi ragazzi questo era solo un video per informarvi dell'uscita di GFP mini che magari già sapevate ma di prepararvi per l'uscita dei DJI FPV Mini per non finire come si è finiti con lui. Se questo mio video vi è piaciuto, e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime voli in FPV, stampe 3D, tantissimi spoiler di quello che porto qua sul canale, delle location dove vado a volare anche con lui. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon o sconto riguardante il mondo dei droni e della tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi.